anti-resisti. Cosa significa, quindi, resisti cosa significa? Io ho due nomi, quindi eh, la mia mamma ha scelto uno, il mio papà è eh, uno. Farhan e eh, Suhaib, e la mamma è Somalia. Solo sola Somalia, solo c'è guerra, solo problema guerra. Io ho pagato 6200 euro.